Io sono Alberto Gugino, sono qui per rappresentare il comitato promotore dell'attipista, questo l'idea di ciclovia o meglio, progetto di ciclovia che va da Chieri a Castelnuovo passando per Andezena, i vari paesini e tornando indietro, passando da Buttigliera, eh, Riva, Cambiano, fino ad arrivare fino a Trofarello e Moncaglieri, in modo da unire il nostro Chierese, questa zona del basso Monferrato e del Chierese con Torino appunto e con il futuro, la pista che porterà a Venezia e al Monviso. Le, le, questa, questa iniziativa parte dalla associazione Ciò che vale, io rappresento insieme a Moviti Chieri e a Associazione Il Tuo Parco e poi ci sono altri eh, piccoli gruppi che si stanno sostenendo in questa operazione che nasce con l'idea di cominciare a progettare una pista ma che sia una pista che in qualche modo rispetti il più possibile, cioè eviti di cementificare il suolo e quindi utilizzando strade bianche, sentieri e quanto riusciamo a mettere appunto a, per collegare, per creare questa ciclovia e fare in modo che si possa utilizzare sia per... Chi deve andare a lavorare sia per farsi una spesa in campagna, sia per un turismo locale che per un turismo invece, per un cicloturismo appunto internazionale. E la Bici in questo caso diventa lo strumento, diventa un po' il cavallo di Troia per eh, favorire un'economia del territorio, un'economia del territorio che cercherà di mettere in rete tutte le buone pratiche di eccellenza legate però a un ha un aspetto che riduca l'impronta ambientale, quindi aziende agricole che facciamo l'esempio che allevano le galline a terra piuttosto che aziende che coltivano grani antichi eccetera eccetera. Quindi l'idea è proprio quella di utilizzare la bici per spostarsi, per divertirsi e per fare una nuova economia. Il, abbiamo già raccolto molte firme, stiamo raccogliendo firme a sostegno, non è una petizione ma... E le rifirme servono a dire siamo in tanti che vogliamo questa ciclovia noi ci siamo, il nostro gruppo, questo comitato organizzatore ha detto ci tiriamo sulle maniche e incominciamo a lavorare al progetto su diversi livelli da una parte il percorso che sia realizzabile, dall'altra parte tutto quello che servirà a dare valore a questa pista, ad esempio lungo la pista che sarà identificata in alcuni punti con delle paline, queste paline permetteranno di conoscere puntandole con il cellulare le informazioni relative al percorso, relative a che cosa c'è di bello da vedere vicino, quindi non so, una vecchia pieve romanica piuttosto che un bosco particolare oppure le realtà agricole e le realtà artigiane che sono nel territorio, mostrando ad esempio anche un video di questa attività se appunto sono in linea con i principi di questa, eh, che noi abbiamo definito la Blue Way del Piemonte, quindi una, una, una pista che in qualche modo rispecchi i concetti dell'economia blu, che è un'economia che vuole imitare la natura e quindi non avere scarti di nessun tipo. Il primo scarto, il primo che vogliamo evitare è proprio quello di utilizzare la macchina quando possibile, utilizzando invece la bicicletta che la rende rende decisamente più sostenibile rispetto all'ambiente e rispetto alla nostra salute.